Quindi stavo dicendo che a settembre inizieremo anche di nuovo il mentorato. Stavo dicendo che a settembre vamos a ritomare il mentorato. Però prima di iniziare con le varie classi iniziare con le classi, faremo una riunione unica di presentazione, una dove tutte le persone nuove che vogliono partecipare al mentorato saranno presenti, le persone nuove che partecipare al mentorato E quindi spiegheremo cos'è il mentorato, come funziona, qual è la direzione che dobbiamo avere con questo studio. Así que vamos a qué es el lo e la direzione che questo studio. E anche che le persone vecchie possono testimoniare l'esperienza che loro hanno avuto in questa scuola. Ya están en el mercado puedan testificar de esta escuela. Entonces, que lo ha, eh, tecido, que más le gustó, lo que más le gustó, y lo que más le impactó. Entonces, preparatevi las testimonianzas. Okay. Así que preparan los testimonios. Porque haremos esta reunión así y luego iniciaremos, uno con le proprie clases. Vale, entonces haremos esta reunión y vamos a empezar cada uno con sus clases. Estamos también utilizar una piattaforma pagamento. pensando a pago. In modo da poter evitare i problemi di connessione che ogni tanto si verificano. Però questo lo organizzeremo piano piano. Ok, quindi diceva mia figlia. Che Dio non gioca a dati, no? Che Dio non gioca con dados. Questa è es la famosa frase di Albert Einstein. È una famosa frase di Einstein. Molti non lo sanno, ma Albert Einstein era, non lo saben, però Einstein era credente. La maggior parte degli scienziati che hanno cambiato il mondo erano credenti. Newton era credente. Pascal era credente. Pascal también. La Grange era credente. La Gramsci, Molti degli okay. scienziati che voi leggere leggete sui libri sono, sono studenti, erano credenti. Molti sono scientifici che si leggono nei libri, erano credenti. Los, uh, libros, eran e quindi se tu sei un credente, es que rallegrati. Rallegrati. Perché potresti cambiare il mondo. Potresti cambiare il mondo, mm -hmm. sì. Magari non con la, scienza, e se con la scienza. Però con la fede, sì. Però sì con la fede. Però per poter cambiare il, mondo, Però para cambiare il mondo. non abbiamo soltanto bisogno di essere credenti, non solo essere credenti. Ma abbiamo bisogno di essere accesi nel fuoco di Dio. Cioè, che fuego di Dio. Quello che fa la differenza, vita, che la differenza nella nostra vita. Non è quella la teologia che è nella nostra mente. La nostra mente che deve esserci, che è buona. Che tiene che avere, che è buona. Ma quello che fa la differenza, la differenza è la fiamma mh. accesa del nostro spirito. È la llama incendita del nostro spirito. Però come i fratelli che ieri stavano facendo i barbe che ci possono dire. Però come i nostri amici che ieri stavano facendo la barbacoa non si può confermare. Che no? quando tira il vento, che quando hai vento, molte volte la fiamma piano piano cerca di spegnersi, no? La llama poco a poco si apaga. E se tu non sei là e. Curi questo fuoco. E se tu non ese, ese fuego, Se non gli metti altro legno. Se pones otra madera. E se non lo custodisci dal vento contrario. E se non lo cuidas del vento. Il fuoco piano piano se... si spegnerà. E il fuoco si va a pagare poco a poco. E noi abbiamo bisogno quindi di ravvivare il fuoco. Eso ravvivare il fuoco. Questa è la parola di oggi. Questa è la parola di oggi. Perché così dice ebrei 1,7 che si dice in Hebreos 1.7 ma gli angeli dice dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco e okay. certamente de los ángeles dice el che hace a sus ángeles espíritus spiritus e a sus ministros llama di fuoco a suoi ministri le fa fiamme di fuoco a sus ministros llama di fuoco Jonathan Edwards Jonathan Edwards che era un grande evangelista del XVIII secolo un del XVIII. disse questa frase, questa frase Se un ministro ha luce ministro tiene luz, Ma non ha fuoco no tiene fuego, solo sta intrattenendo la Chiesa la E a me mi piace cambiare questa frase E mi E vederla dal punto di vista del credente perché se un credente ha luce tiene luz, ma non ha fuoco no tiene fuego, solo no. sta intrattenendo le persone. Solo sta intrattenendo la gente. Abbiamo bisogno di, es di fuoco. El fuego. Perché il fuoco fa la differenza. Perché il fuoco è il che marca la differenza. In questi giorni stavo pensando ad un fratello che quando mi disse questa cosa mi lasciò scioccato. <risa> stavo pensando a questo hermano che quando mi disse questo mi lasciò in shock che parlavamo di servire il Signore, di fare, di dire. perché parlavamo di servire a Dio, di fare, di essere. e a un certo momento questo fratello mi fermò de me para. e di repente il suo mi parla. dice, pastor dice, pastor no, pastor Pastor. napoletano verano il napoletano, pastor io solo voglio un posto dove mi devo sedere e mi devo fare il culto io solo voglio un sito per sentarmi e fare il culto non voglio fare niente per Dio non voglio fare niente per Dio Solo voglio un posto per sedermi e stare tranquillo. Solo voglio sentarmi e stare tranquillo. E ascoltare la parola. E ascoltare la parola. Già sta. Già sta. Con l'acento e tutto. <risa> e là a me mi sono cadute le braccia. E se me caerono i bracci. Perché dice... Eh, e come gli vai ad accendere un fuoco a questo che non c'era? l'ha? Dice, come gli basta accendere un fuoco a questo che non lo tiene? Sicuramente aveva conoscenza della Bibbia. Sicuramente tenia conoscimento della parola. Sicuramente magari nella sua vita personale si sforzava di fare la volontà di Dio. Di volontà di Dio. Ma di servire Dio non se ne parlava poco Il fuoco non c'era. No e se invece nella nostra vita non c'è fuoco, no diventeremo dei cristiani religiosi. Nos volveremos cristianos religiosos Sí, por supuesto meteremos en práctica la Biblia y su enseñamiento Vamos a poner en práctica la palabra y las enseñanzas Pero no importaremos a término L'obiettivo eh, che Dio ha per la nostra vita De el que Dios tiene para vida. perché siamo qui sulla terra con uno scopo: aquí en la con un e il, il nostro, nostro scopo è. non è quello di riscaldare una sedia di una chiesa, il nostro proposito non è calentare la silla di una chiesa, il nostro proposito è di vedere la gloria di, è è la gloria di Dio e portare la gloria di Dio e portare la gloria di Dio. Sapete com'è la gloria di Dio? Alcune volte, qualche persona me l'ha chiesto. A veces la, algunas personas me lo pidieron. Apóstol, ¿pero cómo es la gloria de Dios? Apóstol, ¿pero cómo es la gloria de Dios? Eh, dice, no, esta es la gloria de, de, de, de, de, de, de, de mi... No, es la, la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios. Y lo dice Éxodo 24 17. Y lo dice, y lo dice en Éxodo 20, 24. 24 17. 10 y 17. No, Éxodo 24 17. 10 y 17. 17. No me parece. 10 y a 10. 10 y a Y el aparecer de, de la gloria de Jehová era como un, un fuego abrazador en la cubre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Cuando uh, el pueblo de Israel, arriba sobre la montaña, Israel llega sobre la montaña, la Biblia dice que el aspecto de la gloria de Dios tenía la apariencia de un fuego consumante. Per questo quando nella vita del cristiano, del cristiano abita Dio, quando nella vita di un cristiano vive Dio. Quando nella vita di un cristiano vive la presenza di Dio? nella vita di un cristiano la presenza di Dio. di un cristiano ci deve stare il fuoco. e Il fuoco brucia. E Lo so che adesso siamo a quasi al 15 di agosto e fa caldo. E che siamo quasi al 15 agosto e ha caldo. E molta gente dice "No, io non voglio il fuoco perché fa caldo". E, e molti dicono no, io non voglio il fuoco perché fa caldo. Però allora, lo Spirito Santo è per tutte le stagioni. Es è un fuoco quando c'è freddo. È un fuoco quando hace frio. È un dolce vento quando fa caldo. È un dolce vento quando c'è caldo. No L'aria condizionata. <risa> Io <Adiós>. sì. <laughs> Abbiamo bisogno che il fuoco sia sempre acceso nelle nostre vite. che il fuoco sempre nelle in nostre vite. Mosè fu chiamato quando aveva 40 anni. 40 anni, la Bibbia dice che quando lui uccise l'egiziano, lo fece perché lui voleva liberare il popolo di Israele. Lui sapeva che Dio lo aveva chiamato a liberare il popolo di Israele. E pensava che tutta la gente intorno a lui lo capisse. La gente lo Però le persone non lo capirono. Però la gente non lo intendeva. Perché lui cercò di farlo con la sua sí, propria forza. Perché lui intendeva farlo con la sua forza. E doveva scappare. E doveva scappare. Questo fuoco che <risa> que lui aveva iniziò a spegnersi. Que e questo fuoco che gli iniziò a apagarsi E passarono altri 40 anni. E passarono altri 40 anni. Mosè diventò vecchietto. Mosè era vecchio. A 80 anni. 80 anni. E stava guardando le pecore che non erano manco le sue, erano il suocero. E stava guardando le sue del suevo. E all'improvviso si accende un fuoco. Se un fuego. E questo fuoco inizia a non consumarsi. E, no, plan, no se e Mosè guarda questo fuoco. Riceve questo fuoco. E porta questo fuoco. Mentre 40 anni prima aveva una chiamata. Mentre 40 anni aveva un chiamato. Sapeva quello che doveva fare. Sapeva quello che Adesso aveva un fuoco. Tiene un fuego. Non solo no, aveva la chiamata. Non solo aveva Aveva un fuoco. Un fuego. E portò con sé questo fuoco. El fuego dal faraone. Dal faraone. Adesso poteva fare miracoli. Adesso poteva comandare alle rane di saltare da tutte le parti a las ranas de en sitio. Poteva dire al mare di aprirsi e il mare si apriva Perché aveva questo fuoco che bruciava dentro di lui fuego dentro de él. Non basta avere una chiamata La chiamata non è sufficiente Deve avere il fuoco Perché è il fuoco che fa la differenza. El fuego hace la differenza Un vecchietto di 80 anni vicino alla pensione un viejito de 80 años cerca de, uh, de la jubilación. Inizia a el fuego de Dios empieza a encender el fuego de Dios. Y cambia la historia de una nación. De tenemos, nella que, tenemos que volver a encender el fuego de Dios en nuestra vida. Isaías, Isaías. era un nuevo peccatore. Era un pecador. Ah Papa Apostolo, ma tu come fai a sapere che era peccatore? Pastore, eh, bueno, apostolo, però come sapete che eri un pecador? E lui stesso lo dice. Il mismo lo dice. Sono un uomo dalle labbra impure. Sono un uomo con labios impuros. E vivo in un, po un popolo dalle labbra impure. Io vivo in un popolo con labios impuros. Lui blasfemava molto sicuramente. Sicuramente blasfemava molto. Sapete che cos'è la blasfemia? Sapete che è la blasfemia? Nominare il nome di Dio in vano. Vediamo Dio in vano. Bestemmiare. La... Blasfemia. blasfemia. E questo è molto comune. Eso es muy común. E la gente pensa che non sia peccato. La gente pensa che non sia peccato. Però immagina qualcuno che usa il nome di tuo padre eh, in malo modo. qualcuno che usa il nome tuo padre per qualcosa male. O per dire delle parole brutte sul nome di tuo padre. O per dire parole brutte sul nome di tuo padre. A te come ti sembrerebbe? Come ti Ti sembrerebbe una cosa corretta o una cosa sbagliata? Ti algo buono o male? Pero muchas veces la gente usa mal el nombre de Dios, usa el nombre, el nombre de Dios. Lo usa como una palabra brutta, como una maledizione. Lo usa come una maledizione. Il Dio che ha fatto ogni cosa, che ci ha dato la vita, ci ha dato tutte le cose buone che abbiamo. Dio che tutto hizo, nos dio vida, nos dio todo lo que tenemos. pero los hombres lo maldicen. Isaia era una di queste persone. Era de esas, de esas non era perfetto. Non era perfetto. Però all'improvviso succede una cosa, una visione. Passa e una visione. Vede Dio? Vede Dio. E un angelo dal trono di Dio prende un carbone mm. ardente, un fuoco. E lo mette sulla sua bocca. Su e la sua bocca viene purificata. E sua bocca è purificata. E si accende dentro di lui un fuoco. E si accende dentro di lui un fuoco. E quindi Dio fa la domanda Isaia, capitolo 6, versetto 8. E quindi... Okay. Entonces... Dio fa la domanda. Ok. Quindi Isaías... no, okay. <coughs> después... Dio fa la domanda in Isaia... 6-8. 6-8. Ok. Poi di una voce che diceva. Ah, poi ho la voce del Signore che diceva. Chi manderò? Chi andrà per noi? ¿A quién enviaré y quién nos irá? Y yo, yo respondí. Ecco, signore, manda un otro. ¿Emma chi envía otro? Porque hoy c'è la partita del Barça contra il Madrid. Porque hoy es el partido de Barça contra Madrid. No, no. Ah, no, no se es escrito así. Pero está así. Eccomi, signore, manda un otro. ¿Emma chi envía otro? Porque hoy tengo que hacer un sacco de cosas a casa. Porque hoy tengo mucho que hacer en casa. Eccomi signore manda un altro E qui invia un altro Perché io devo stare sulla playa Ho detto che stai nella playa Con mi cervecita. Con mi Con il tinto di verano Ma che vuole questa pastore Che dobbiamo servire il signore bueno, Perché vuole pastore Perché dobbiamo servire il signore Io solamente voglio un posto Dove sedermi e fare il culto Io solo voglio un sito tranquillo Per sentarmi e fare un culto Non disse così Non disse così sai. Eccomi signore E qui Mandami Inviami a me che cosa che fa dire una persona peccatrice, Signore mandami? Che è lo che ha dire a una persona che è Questo incontro con il fuoco di Dio. Questo incontro con il fuoco di Dio. Non è importante quanto sbagliata sia la tua vita. Quanti peccati tu hai fatto nella tua vita? Ma quando tu ti incontri veramente con Dio, è un'esperienza con Dio. Questi peccati verranno bruciati. E tu non avrai più voglia di peccare. E tu non avrai più voglia di peccare. L'unica voglia che avrai sarà quella di servire. Che e per questo dirà, eccomi Signore, mandami. E per Dio faceva questa domanda. Dio Dio questa pregunta. Chi manderò? A chi andrà? A e ancora oggi fa questa domanda. E e uno sta questa però pregunta. le persone sono spente. La gente sta perché il fuoco si è spento. Giovanni Battista, Juan era un uomo acceso nel fuoco, era un uomo incendito nel fuoco. Giovanni capitolo 5 versetto 35 e Juan capitolo 5 versicolo 35. Mm. Lo mm. Va bene. Lui era una torcia che ardia ah. e allumbrava, e voi chiesti di recrearos con un poco a sua luce. Lui era una torcia che bruciava. Lui era una torcia che ardia. Dio fa dei suoi ministri delle torce di fuoco. Dios es el, sus ministros como torchas de fuego. y La gente lo pediba, lo, andaba allí para, para ver cómo estaba ardiendo Diceva Joe Wesley. Ephesians Wesley. di Dio. nel El fuego verrà a vederti bruciare. E la gente vendrá a verte arder Giovanni Battista era en el, Juan Bautista estaba en el desierto pero la gente andava lì. E non predicava il Vangelo moderno. E non predicava il Vangelo moderno. Non diceva, ah, non ti preoccupare, sei peccatore. Non no, diceva, ah, non ti preoccupi, sei peccatore. Però Dio ama tutti, alla fine salverà tutti. Dios, al final, va a a e quindi continua a fare il tuo peccato, però l'importante è che vieni in chiesa. Ah sì, l'importante è che alla No, non è questa la parola di Dio. E sono la parola di Dio. Giovanni Battista diceva ravvediti del tuo peccato. Come diceva del tuo peccato. Lascia il tuo peccato. Tu peccato. Chi rubi non lo faccia più. Chi rovina non lo haga. Aiuta quelli che ne hanno bisogno. Una torcia che bruciava. Una torcia che e la gente andava lì. La gente perché aveva bisogno di ascoltare la verità. Perché necessitava ascoltare la verità. Viviamo in un mondo in cui la Chiesa predica un Evangelo piacevole. Perché, perché non gli dà fastidio dare fastidio. Perché non la le molesta molestare. Eh, eh, molte chiese, eh. molti pastori non vogliono dare fastidio, non vogliono molestare la gente. Molti la gente. Però la parola di Dio è qualcosa che ti incomoda. ma la parola di Dio è qualcosa che ti incomoda. Qualcosa che ti mette a confronto contro te stesso. Algo che ti te stesso. Che ti fa vedere i tuoi difetti, i tuoi peccati. E in modo che tu possa correggerti e cambiare. e cambiare. Prova a tenere un fuoco in mano. Un in la mano. Vedi se non ti bruci. A la parola di Dio è qualcosa che ci deve mettere, ci deve sfidare ogni giorno. La di Dio è che e noi in questa sfida... Dobbiamo crescere e dobbiamo cambiare. in questo desafio che que crescere e cambiare. Amen. Amen. Se Dio non ti sta sfidando. Se Dio non ti sta desafiando. È perché hice tu un Vangelo comodo. È perché legissiamo un evangelo comodo. Un Vangelo di tranquillità. Un Vangelo di tranquillità. Ah, io solo voglio la mia sedia. Io solo chiamo la mia sedia. E eh, voglio sentire, voglio stare un'oretta tranquillo. una ora tranquillo non, è... non voglio che nessuno mi predichi la verità. Non voglio che nessuno mi dica la verità. Ah, che nessuno mi dica che sto in peccato e che sto sbagliando. Che nessuno mi dica che mi sto equivocando e che sto in peccato. Ah, eh, predicano sulla decima. Ah, aiuto! Ah, predicano sul una volta la sorella mi disse, Una volta la mamma mi disse, No, no, pastore, parliamo di tutto, ma non parliamo di soldi. Bueno, ma Come è il fatto? No? Il codo, il codo c'erano soldi sempre per tutto, sempre viene denaro per tutto, per il ristorante, per il cappello, per le unghie, per le unghie, ma non è per Dio. Ma nunca, por, Dios. Codo. Codo. <ride> codo por Dio, codo, codo, codo per Dio per Dio però per loro tutto Però per loro tutto ah no questo non si può predicare. però questo non si può predicare. ah e la gente oggi ha paura la scappa gente, la gente tiene miedo ah no, non andiamo a dire che non si possono avere relazioni matrimoniali prima le relazioni sessuali prima del matrimonio no vamos a dire che non si possono tenere relazioni antes del matrimonio ah perché sennò la gente poi scappa la gente si scappa <ride> e eh, non parliamo di dire qualcosa contro gli omosessuali. E non di parlare contro gli omosessuali. Si rischia di andare in carcere. Ma come se la carcere? Ma cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo predicando? predicando? Un evangelio comodo. Un evangelio comodo. O la Parola di Dio. O la parola di Dio. O la parola di Dio ti incomoda. La parola di Dio ti incomoda. La parola di Dio ti fa sentire che c'è qualcosa da cambiare. La parola di Dio ti fa sentire che hai algo da cambiare ogni giorno. Cada día e ricordo la testimonianza di un pastore ricordo il testimone di un pastore che andò a trovare un apostolo che aveva 94 anni che fu a incontrare un apostolo di 94 anni e, e lo trovò là e disse allora come va oggi, come ti sei svegliato e gli dice buono, che tal oggi, come ti... ma non esiste e lui disse, veramente oggi il Signore mi ha distrutto. E dice, no, veramente oggi il Signore mi ha distrutto. Mi ha spezzato. Mi ha rompido. E mi ha detto ancora che tengo tante cose da cambiare. E mi dico che stiamo tenendo cose per cambiare. 94 anni. 94 anni. Siamo in un processo, siamo in un lavoro di Dio. Siamo in, in un processo, siamo in un lavoro di Dio. La parola di Dio ci deve mettere in comodo. la parola di Dio ci deve incomodarmi. Geremia. Era solo un ragazzo solo quando era, stava nel ministero. Solo era un chico nel ministerio. Però Dio gli disse mai. E di, tu andrai e direi tutto quello che io devo dire. Però Dio gli disse, vedi, tu dirai tutto quello che que devo dire. Allora lui dice, Signore, sono solo un ragazzo. Dice, Signore, però solo sei un chico. Immaginiamo un ragazzo piccolino, 16 anni. Immaginiamo un chico di 16 anni, 15 anni. Ad andare a parlare contro le persone, a predicare la parola di Dio. A predicare e a parlare contro le persone non contro le persone contro il peccato contro oh, il peccato e lui diceva eh, che non era facile <coughs> non era facile e sapete quando Geremia predicava, però, però, tutti, quando Geremia predicava tutti lo applaudevano dicevano bravo Geremia tutti lo applaudivano e dicevano muy, muy bien. Sei, sei veramente un uomo di Dio è di grazie per dirci che stiamo peccando grazie per che stiamo peccando no non funzionava così non era così Geremia predicava, Geremia predicava e mazzate palizias. Nel carcere la Nel pozzo a pane acqua a pane Una volta affondò nel fango Stavo quasi morendo il ritiro di fango Una vez si stavo aggando eh, pan, La terra mojata no? Barra, barra. barra. Stavo aggando nel barro. Solo per fare la volontà di Dio. Solo, por hacer la Solo di Dio. per la predicare la parola di Dio. Solo per predicare la parola di Dio. E lui dice una cosa bellissima Geremia capitolo 20, dice muy en 20 Versetto 9. 9. Allora ho detto: dice, Non lo menzionerò più. Non mi più nel suo nome Non parlerò più nel suo nome. Ma la parola era nel mio cuore come un fuoco ardente. E però fu in mio corazon come un fuoco ardiente. Chiuso nelle mie ossa. Mi tiro in mis huesos. Mi, spezzavo, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Trabajé per sofrirlo e non pude. Tante mazzate, palizzas, tanti problemi, solo per servire Dio. Para servir a Dio. E Geremia diceva, ma chi me lo fa fare? E Jerebiusca, diceva, però non lo farò più. Non lo voy a hacer más. Non parlerò più. Non più. Non dirò più niente. No nada. Però dentro di lui c'era un fuoco. Pero de él había un fuego. E questo fuoco bruciava. E, e questo fuoco lo spingeva. E, lo e ancora una volta lui parlava. E una volta se parlava. Lui si sforzava di contenerlo. E si sforzava contenerlo ma non poteva. Ma non poteva. Abbiamo bisogno di questo fuoco. Necesitamo di questo Un fuoco che ci costringe a parlare. Un fuoco che ci obbliga a parlare. Un fuoco che ci costringe a dire la verità agli altri. Un fuoco che ci obbliga a dire la verità agli altri. Anche se sappiamo che prenderemo i pali. Anche sappiamo che andiamo a trovare i se a Gesù l'hanno messo in croce, ed era un uomo perfetto, non si era mai sbagliato, e a noi sapete quello che ci possono fare. Stavamo parlando l'altra volta con mia moglie di un evangelista? Estamos parlando di mi mia esposa de un evangelista que, que es finito es en cárcel en Stati Uniti d'America. Que terminó en la cárcel en Estados Unidos. Acusado de contrabando internacional de armas. Acusado de contrabando internacional de armas, a tráfico de armas. Y que addirittura los giudice ha detto che non può uscire non cauzione. Y los jueces dijeron que no puede salir con caución. Y le ultime testimonianze che lo dicevano erano impressionanti. Los últimos testimonios que él decían eran impresionantes. L'uomo secco. El hombre flaco. E non gli è stato vietato di avere l'ora d'aria. Non le diano l'ora d'aria. Sapete, quando sei in carcere hai un'ora in cui puoi uscire fuori al, nel cortile della peggiore. Quando sei in carcere tieni un'ora per salire nel patio. Perché gli arrivò un certificato che lui è obeso e quindi non può uscire. Perché gli arrivò il certificato che era uh, stato sovrappeso, no che non poteva salire. L'uomo più secco di mio figlio. L'uomo che era più bravo di mio figlio. El, el un certificato di obesità. Certificato di e lui non può uscire dalla cella. No Sono più di 40 giorni che chiuso in una cella. 40 una Solo per predicare la parola di Dio. Solo la de Dios. In uno Stato libero come gli Stati Uniti d'America. In un Stato libero come gli Stati Uniti. Però nonostante questo. C'è un fuoco che arde. Come sta il nostro fuoco? Il, nostro il fuoco? ha tre caratteristiche. Il fuoco, caratteristiche. Il fuoco, illumina, il fuoco illumina, il fuoco riscalda, il fuoco calienta, e il fuoco si propaga. E si espande. Che significa questo? E che, significa eso? che quando c'è il fuoco di Dio nella tua vita. Che tu avrai la illuminazione. l'illuminazione. Significa che quando tu inizi a leggere la parola, si, quando a la parola, Dio ti inizia a parlare, ti inizia a spiegare e a dare cose attraverso la parola. Dio ti starà a parlare e spiegare cose attraverso la parola. Sapete, non si tratta di leggere il foglietto del calendario. Non si tratta di leggere il calendario. Sapete questi calendari cristiani che c'è un versetto ogni giorno? Sapete sì, questi calendari cristiani che hai un versicolo ogni? Ah, il Signore è il mio pastore, va bene, abbiamo letto la Bibbia oggi. Guarda, il Signore è il mio pastore e ha in una parola. Però no, quando tu leggi la Bibbia e dalla Bibbia, a un certo punto Dio ti parla. Quando tu leggi la parola e della parola Dio ti parla E tu inizi a avere una rivelazione su quello che sta scritto nella parola. Invece avere una rivelazione su che sta scritto nella parola. Però questo avviene solo se dentro di te c'è un fuoco. Però questo solo passa quando dentro di te c'è un fuoco. Perché il fuoco illumina. Perché il fuoco illumina. Il fuoco riscalda. Il fuego Questo, significa una vita Questo significa vivere una vita spirituale. Se il fuoco è acceso nella tua vita, vivi esperienze spirituali. Se il fuoco in tua vita, vivi esperienze inizia a avere sogni, visioni. Inizia a avere e visioni. Inizia a avere visitazioni degli angeli. Inizia a avere visitazioni degli angeli. Ah, inizia a pregare gente, a inizia a per la gente, a vedere la gente guarita. Inizia a orare per la gente, a la gente sanata inizi a vedere cose, sperimentare cose mentre cammini. Invece a sapere sperimentare cose quando cammini. Ah, Dio ti parla e dice, Guarda, devi parlare di mia a questa signora. Io ti e che parla di, di me a persona. Perché quando il fuoco è acceso, riscalda. Perché quando il fuoco è incendiato, caliente. E la terza cosa fuoco, la è che il fuoco si propaga. E che il fuoco si Quando il fuoco è acceso dentro, dentro di te, tu evangelizzerai. Quando il fuoco sta acceso dentro di te, tu Vas a evangelizzare. Parlerai agli altri. Vas a, a los demás. E ti sentirai male se non parli. ti a sentir male se non parli. Se un cristiano non si sente male e non sta parlando di Dio agli altri... Si significa che qualcosa non va vale dentro di lui. Significa che non va dentro di lui. Che il fuoco si sta spegnendo. Il fuoco si sta pagando. Noi non possiamo essere egoisti e pensare solo a noi stessi. La fuori c'è gente che sta morendo. 150.000 persone muoiono ogni giorno. 150.000 persone muoiono ogni giorno. Chi andrà? a chi manderò? a chi ne a chi andrà per me? chi andrà per me? eccomi signore, estoy, signor. manda un altro manda otro. io voglio stare sulla spiaggia con la cervezza, io voglio stare nella playa con la cervezza quando il fuoco è acceso, tu preghi Dio. Quando il fuoco è iniziato, tu ora sa Dio. Signore, dammi una persona oggi che gli posso parlare di te. Signor, una persona oggi per che le puoi parlare di te. Ah, signore, adesso c'è un volantino, a chi lo posso dare? Come signor. posso fare? Signore, tengo il papelito, a chi se lo posso dare? Signore, dammi qualcuno, dammi qualcosa, fai qualcosa. Dammi qualcosa, qualcosa, fai <ride> qualcosa. Scuotimi, <ride> muovimi. <ride> muovimi, muovimi. <Fegale>. Pregami. Pregami. <ride> Però fai qualcosa. qualcosa. Perché c'è il fuoco acceso dentro Perché di te. Perché il fuoco sta dentro di te. E quando il fuoco è acceso si propaga. Quando il fuoco è acceso si estende. Dio ti pregherà a te. A a e tu pregherai gli altri. Andiamo aç. insieme a servire il Signore. Viczyi! Andiamo a servire il Signore. Andiamo a parlare a qualcuno di Gesù. Fandonos. <Crush-> <kijken> que Questo ti spingerà a spingere gli altri. E questo dobbiamo imparare per imparare i nostri. Perché quando andiamo insieme siamo più forti. Perché quando andiamo tutti siamo più forti. Per questo Dio li mandava due a due. Per questo Dio li mandava due. Sapete, Dio non mandava 30 a 30. Dio non inviava 30 a 30. Inviava due a due. Dos a dos. Perché quando sì. siamo in due, quando stiamo in due, se uno cade, l'altro lo rialza. Se uno cade l'altro lo levanta se il fuoco di uno si sta spegnendo viene l'altro e lo accende, lo scuote se il fuoco di uno che si sta apagando viene l'altro e lo sacude e il più legno messi insieme eh, fanno un fuoco più grande e più madrile esposte a spunti e fanno un fuoco più grande però se tu prendi un pezzo di legno incendiato e lo separi dal fuoco e se tu un de lo sacas del fuego, vedrai che questo fuoco si inizierà a spegnere Pero se il fuoco si a apagar. per questo abbiamo bisogno di stare insieme a persone accese Por eso estar junto con per questo necesitamos di stare insieme a persone accese per accenderci a vicenda per incendermi Amen. Quindi torniamo al fuoco. In modo che il fuoco di Dio possa accendere di nuovo il nostro fuoco. Sapete che dobbiamo custodire il fuoco. Custodirlo dagli increduli. Da quello che diciamo, tu credi ancora a Dio? Dicen, bueno, ah, dobbiamo invece avere fede nella scienza. Fe scienza. E poi parli con la, y con la scienza e vedi che molte delle cose sono teorie es que la cose sono non sono e che non sono dimostrate scientificamente. E quindi sono una fede loro stessi nelle loro idee e viola i principi fondamentali della scienza, che è la replicabilità di un la replicabilità di un esperimento. Vale, che Questo andiamo troppo in oh, una cosa complicata. Però spesso la scienza ha più fede del, del cristianesimo. Però molte volte la scienza ha più fede cristianesimo. Perché sta spiegando e sta parlando di teorie che non sono provate. Perché sta parlando di teorie che non sono provate. E che domani mattina possono essere dimostrate che sono false. In domani possiamo dimostrare che sono false. La scienza si deve basare sulla dimostrazione delle affermazioni, non sulle teorie, però molte volte la scienza ha più fede della fede, la tiene más fe de la fe. e quindi molti credenti eh, sono increduli e vengono influenzati dall'incredulità. I molti credi sono incredulo si sono influenzati per la o dalla religiosità. O della religiosità. Ah, ma perché devi servire il Signore? servire il Signore? L'importante è che vai in un posto di siedi su una sedia e ascolti la parola. E importante è, la parola. è che vai in un sito, ti senti e si Primo Timoteo 1,6 dice una cosa importante. Ah, so. Prima di Timoteo 1.6 dice di importante, ah, Timoteo, Timoteo 1,6. Per Timoteo. questa ragione, eh, aspetta. non lo dice. va bene. Del quale distraendosi sì. alcuni. Primo Timoteo 1,6. Sì. Prova secondo Timoteo. Se ah, per il palio. Sì. Ok. Vale, secondo Timoteo 1.6. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Per lo quale ti aconsejo che despiertes il dono di Dio che sta in te. Che ti è stato dato per, attraverso l'imposizione delle mani. Bueno, mis abbiamo bisogno di ravvivare il dono di Dio il diavolo vuole spegnere il tuo fuoco tu devi tornare ad accenderlo a in che maniera? maniera? la prima maniera è cercare Dio con tutto il tuo cuore con tu Dio dice mi troverete se me a perché mi cercherete con tutto il tuo cuore. Quando tu sei vicino al fuoco, il tuo fuoco tu si accende. Se tu tralasci la tua vita spirituale, Trascuri la preghiera, trascuri la parola. Allora il tuo fuoco ti inizia a spegnere. Su, tu fuoco a per ravvivarlo hai bisogno di tornare a cercare Dio. Per necesitas volver a buscar a Dio. Mosè già non pensava più in niente. In nada. Però all'improvviso trovò un robo ardente. De ardente. Lo trovò, lo incontrò. Lo incontrò. E se noi cerchiamo, lo troviamo. E se, no solo lo buscamos, se tu cerchi Dio, lo troverai. Se, tu buscas a Dio, lo, se lo cerchi con il cuore. Lo con il Perché Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano con il cuore. Se deja los que lo con il La seconda cosa, chiedilo. La pre chiedi a Dio di risvegliare di il fuoco in te. A ver, o sea, a de reviv in in Abacuc 3. In 3. dice. Signore, fai rivivere la tua opera. Quindi, Lui chiede a Dio di risvegliare l'opera. E nella tua preghiera, prega di essere risvegliato. E tua di essere che il fuoco in te sia acceso. prega per nuovi doni. Ora, per nuovi doni. Ora, per nuovi ministeri. Sì, sono responsabilità. Sono responsabilità. Però prega perché saranno di benedizione per gli altri. Però ora perché sarà una benedizione per gli altri. Maneggiare il fuoco non è facile. Ma leggare il fuoco non è facile. È una responsabilità. È una responsabilità. Sai se ti cadi un po' di fuoco puoi incendiare tutto? Sai no, che se ti cai un fuoco di fuoco puoi incendiare tutto. <risa> Però quel fuoco serve. Però il fuoco serve. Hai una responsabilità nel maneggiare il fuoco. Io una responsabilità nel manegare il fuoco. Però abbiamo bisogno di fuoco. Però necessitiamo del fuoco. Quindi. Prima di tutto cerca Dio. Ah sì, primero busca a Dios. Chiedi a Dio di ravvivare il fuoco. E la terza cosa torna alla parola. Y vuelve a la palabra. Geremia 23:29. Ora, okay. Geremia bueno, 23:29. Es. Vai, non ce Dice così. La parola non è come il fuoco, dice il Signore. Non è parola come il fuoco, dice Fievà. È come un martello che spezza il sasso la, la parola è come il fuoco. La come il fuego. Quando tu leggi la parola ti avvicini al fuoco. Quando tu leggi la parola ti cerca al fuoco. Quando la parola, avvicini a Dio. Quando leggi la parola ti a Dio. Quando Nemia stava ricostruendo la città. La ciudad, non la ricostruì soltanto con i mattoni. Non la ricostruì con, uh, con ladrillos ad un certo punto iniziò a leggere la parola. De repente a leer la e quello che successe è che tutta la gente che era lì iniziò a piangere. Lo es que la gente a si accese qualcosa di nuovo nei loro cuori. Si qualcosa di nuovo nei loro cuori. Grazie alla parola. Grazie a la Attraverso la parola il nostro fuoco si accende. A de la palabra, fuego se Sulla via di Maus. La via I due discepoli dissero ah, dice... quando incontrarono Gesù non lo avevano riconosciuto Gesù, non lo Ma il nostro cuore non ardeva quando lui ci parlava della parola no él nos de E quando inizi a leggere la parola la palabra, Dio ti di eh? dà la rivelazione della parola E lì anche il tuo cuore torna a bruciare E lì il tuo a arder. Dio vuole darci una vita di fuoco Dios quiere la di Siamo in un tempo in cui c'è bisogno di accendere il un tempo in accendere il fuoco. Lo so che fa caldo e siamo 15 di agosto. al 15 di agosto. Però que accendere il fuoco dello spirito. Porque diamo que accendere il fuoco dello spirito. Perché c'è bisogno di gente che sia bruciata dall'amore di Dio. Di Perché siamo gente che arda per l'amore di per Dio. Di passione, per Dio Il diavolo cercherà di spegnere il tuo fuoco. tuo Questa sarà la lotta di tutta la tua vita. Sarà la di tutta la tua vita. Per questo Paolo disse a, Timotio, a Timoteo. L'ultimo avvertimento prima di partire per il cielo. La ricordati di ravvivare il fuoco. Ricordati di ravvivare il fuoco. Sì Timoteo, tutto quello che dici tu, le cose, le chiese, tutto. Tutto lo che alla tutto lo che Però ricordati di ravvivare il fuoco. il fuoco. deve stare sempre acceso sull'altare. Il fuoco sempre deve stare il verdad. fuoco deve stare acceso nel tuo cuore il fuoco deve stare nel tuo e se si sta iniziando a spegnere e se si sta iniziando a pagare. butta benzina sul fuoco uh, echa di gasolina al fuoco è un'espressione che si usa per dire le cose sbagliate è es un'espressione che si usa per le cose malate. ah non buttare mai la benzina sul fuoco non eches gasolina al fuoco perché quando butti la benzina sul fuoco no perché perché puoi esplodere tutto perché puoi esplotare no no butta, butta benzina nah, ti echa di gasolina Metti la benzina. Inizia a leggere. Inizia a pregare per la gente. E anche se il fugo è piccolo, vedrai che vero piano inizia a crescere. il fugo è a crescere. Mettiti all'opera. Dai volantini alle persone. Dai alla Fai qualcosa. Smuoviti. Sei vivo. Smuovi la persona affetta a te. Fate qualcosa insieme. Si fallo veramente adesso. Però realmente hazlo Prendi la persona a fianco e muovila. Prendi la persona a tuo lato e muovila. Non si muovi. Stavamo vivi. I morti vivo. non lo il Signore. Sei vivo. Quasi vivo. Scuotiti. Muoviti. Muovi il sta vivo. Però c'è una cosa in più. dentro de ti mueve dentro di te. Muovi Dio dentro de ti Muovi Dio dentro di de te. E il fuoco inizierà a bruciare. E il fuoco va a stare a chiamare. Amen. Amen. Amen. Amen. Allora vogliamo salutare tutte le persone che ci stanno seguendo. Anche tu muovi la persona che sta fianco a te. Okay, mi muove la gente a tu lado. Anche se non ha visto il video. Anche non ho visto il video. La prima persona che e fai così. La che incontra, haci, e se dici, ma che stai facendo? Si dices, sto muovendo, sto ravivendo il fuoco. Il sto il fuoco. Sto facendo qualcosa. Sto facendo algo Fai qualcosa As anche tu. Algo è, tak, tak, tak. E scrivici se hai bisogno di essere di risposte o di qualunque cosa anche di preghiera. E scrivono se necessitas ah. orazioni o lo che sia. Perché ti aiuti. Perché ti amo aiutare. Quindi salutiamoli. Grazie a Dio. E vogliamo.